Ciao amici ti benvenuti in questa diciassettesima puntata di, di Minecraft Ita <ride> dove torneremo un po' nel passato. Perché? Cosa abbiamo pensato di fare? Allora essendo che onestamente non avevamo idee. Anche abbiamo fatto un, un po' tutto. Sì, ecco, eh, quasi, quasi tutto cose parecchie Abbiamo deciso di fare una cosa che in realtà abbiamo detto tornare nel passato per noi perché per voi, cioè neanche perché i veterani è non lo sanno. Un mondo in creativo nel quale facciamo un sacco di cose. Che però abbiamo perso e che ora stiamo facendo e che forse, non so quando, inizieremo a portarlo Speriamo anche nel canale. Speriamo di anche una serie, anche quello. Bene, allora dove lo vogliamo fare? Qua. Qua, allora, ora spieghiamo fortissimo. qual era l'idea. Allora, in questo mondo... Avevamo fatto un castello enorme, il Jurassic Park. Vabbè, è 50. La lascio quanto la la un sacco di cose come belle, una... un sacco di cose. E tra me. le cose più belle la luna, dico di la luna, luna. Mm. dodò, mm. un E luna, <ride> tra sì. le cose più belle c'è stata appunto il castello che è stata una cosa mastodonica da sì, fare. Un e quindi oggi abbiamo deciso di riportarlo in vita quindi in fare una piccola mondo. cosa che faccia una piccola dedica Esatto. allora una castello. specie tipo di portale tipo come questo qua del nether però quando ci entri entri in una in una parte del castello sì, e questa è una parte di turno, se sì, di torre e qua sopra poi costruire una specie di pizzo del castello che è tipo un po scelto come la torre di pisa Dilocato. ok Ora che materiale ci serve? Oh mio dio! Innanzitutto. Accetta, innanzitutto cerchiamo di non morire. Oh, mamma Cioè, oh, oh inizi oh, il video. Come cominciare alla grande, così. Accetta, se. se, prendi, se prendo la mira. Lo Oh, oh bene, mi stanno venendo addosso. Oh lì. Ulli abbiamo bene. Oh, abbi abbiamo. <ride> Siamo morti. Come cominciare male? Chiuditi. Oh, miseria. E mo come faccio? Aspetta, mo come eh, faccio? come facciamo? come facciamo? <ride> facciamo? Ti um, um, ma si possono usciottare no. in qualche modo? Se non non uscendo no, per forza devi uscire. La scelta se ne stanno andando. Eh si sì. sì, noi. No, si... oh, <ride> una <guarda, ride> bellissima porta aperta subito. Freccia e chiudi Bam. Preso, preso. Freccia e chiudi bam. in realtà, in realtà, in realtà Guarda, là, come si sono appostati, guarda vedi ah. hai capito? damn! ed no, è un è morto! mamma! No. è un altro è morto però ora ci muoio io! allora ferma, diamogli mangia! gua stanno lì neri! dai, maledizione! Ua, proprio, cioè, aspettavano a lui praticamente! e dai! andate a fa... per il paese! Meno un altro due. è morto! Meno miseria! Due, meno due, meno due e io ci... Ci restiamo secchi! Ah! Chiudi! <ride> Come cominciare a incazzare? Come a morire! frecce E non è morto, ne manca un altro? Ne manca un tre, altro? Tre accoppati! Miibi! Cioè, eh, farlo sparendo a fanes direttamente! Vabbè facciamo così. Tanto ne è uno. Vai, vai, vai, vai, vai, muori, muori, muori. Ah, ah mamma mia, Miseria, è che c'è voluto. Mamma mia, ma tu di beccuminità. Cioè, qua teniamo pure lo standard. Cioè il malaugurio, bellissimo. Eh. Che è bello. Allora, i materiali, è che gioia. Ci, i materiali che ci servono, quali sono? Io ho preso un sacco di pietra perché, se non mi sbaglio, il castello, appunto, era sì, fatto era di, di pietra. pietra. Forse, però, non di questi, ma di questo tipo di pietra, però. Eh, uh, forse, lasciamo, ti dico io, forse, quale pietra. Guarda Infatti qua. Infatti pare che la sto riadoperando in quello che stiamo facendo questa pietra. Sì, deve essere questa. Okay. Allora questa ne Questa per i muri, ne faremo a quantità industriale, mettiamone qua. Questa qua. per i muri e poi ne usiamo un'altra Stai simile... in no, stai chiedendo troppo. <ride> no, no, sto cercando di ricordarmi, era praticamente quella là uguale a questa però non una mattonata singola, capite? Era il blocco levigato, non mattonata singola. Quindi questa è fatta come se fosse di mattoni, Forno guarda. vedana che, che... Invece era il, il blocco intero levigato mm. per fare dei torri e questo qua, così per fare le mura. Oh. Questo così per fare le mura. Allora, aspetta, vediamo un attimo cos'altro ci possiamo prendere. Ok, 5 e facciamone ancora un altro. Però penso che questo sia l'ultimo perché ci serve il carbone. Che ora non abbiamo, non abbiamo. quindi <ride> iniziamo così. Allora il portale, come Comerziare lo iniziare il Portale, come lo vogliamo fare? Hai suggerito tondo. So come toglierci il malaurio Dovremmo. Mettiamo standard. No, no, no. diamo fuoco al mondo. Se non voglio dire Sciocchezze. Forse dobbiamo bere un secchio di latte. Perché di solito. Eh, di solito le male.. Gli effetti negativi li risolvi bene il latte, però non sono sicuro, però proviamo. Ma non lo mungere adesso. Ecco qua. Beviamo. E infatti è tolto. E mo stai standard ci può essere comunque no, sì, no. Sì. Ah, sì. Si, Perché io porto il malocchio? no, se per... no, no, no, no. Quando uccidivi i villager, ah, i villager, che si incazzano. Per allora, se non mi sbaglio, noi facciamo l'occhio di Sauron. Sì, al eh. centro, in alto Ed era fatto di cobblestone con il giallo fuori. Mm. Con il giallo, mm. eh. Quindi facciamo un cerchio Me la regola a te. Eh. Eh. Eh. Che spara avanti. Spara avanti. Eh, sì. eh. E poi facciamo anche sulle torrette, due Lo faccia, sì, due facciamo due così. Eh. Così entri e vai nel nel no, e 3 3 e 3. Oh, eh. No, quella era niente. Di stare risucchiando, ora Allora, aspetta, proviamo così. 1 2 3. Vabbè, questo Spazio. poi si spacca. Così spacca. Sopra 1 2 Basta. Così Aspetta eh. fatta. <ride> ah. Un po' di terra, eh, appunto. Un po' di sana terra. Che fa da pedano? Vedi, che sempre utile. In realtà, dovremmo, dovremmo prima o poi mettere le impalcature. si sì. Bam! Come tre. romperti le gambe? Ok, uno e due. Ok, il portale è fatto. Sì. Cioè, l'occhio di Sauron è fatto. fatto. Oh, giustamente, non possiamo metterci le le cose per sparare, perché dobbiamo passarci. Eh, se no ci becchiamo una precessione. Sì, sì, è infatti <ride> Ok, quindi ora mh, praticamente andrebbe fatta una roba così perché tipo stavi in. in uh, in stava fuori. Sì, era quindi sollevato qua vado rispetto al va, castello ci va questo dietro ci vanno le, le fondamenta. Mm -hmm. anche okay, così poi si mette questo qua si mette questo qua si toglie questo si alza e eh si sì, si fa così perché doveva stare rialzato, rialzato. poi aspetta si mette sotto qua. il blocco, eh. Eh, si mette questo Mi di qua qui. e si mette questo di qua Ok, vediamo un attimo. Se sì, è all'aspetto desiderato. Aspetta, l'abbiamo giustamente aroquapita. Aspetta, facciamo così, così eh, lo distruggiamo. Ci prendiamo non... il materiale. E lo tagliamo dalle balle. guardiamocelo per di qua. Penso vada bene. Se togli questo, mm, ok. ok ci E mo... ci siamo. Sì, quindi togliamo un attimo questa terra che è inutile. Ok. ecco, Non serve. Ok, tolta. Ora andrebbe fatto però il blocco centrale penso dobbiamo togliere a terra questo qua è eh, quello questo qua centrale si sì. tocca e poi ci passiamo no, questo? deve essere come il portale che tu sali ah pensavo volessi passare quindi da qua già messo questo mm, ok dobbiamo fare mo il castello, un pezzo di castello di torre di torre bravo okay. allora quindi abbiamo detto così si mettono due di qua uno qua un altro e due di qua mm. e eh già vedi insomma più o meno così vedi eh si sì. Sì, più o meno si sì, dai da un pochino l'idea perché anche perché era rotondo prima era troppo quadrangolare invece vedi adesso è un pochino più tondo guarda ma come facciamo a fare effetto torre allora in effetti dovresti qua due su sì certo quindi qua si continua ma deve partire da terra si sì, da terra benissimo come se fosse proprio cioè che si sì, si sì, allora devi praticamente da... togliere i blocchi terra sotto e continuare anche verso il basso no, aspetta allora allineiamo un attimo questi pezzi io piano accesso. piano viene fuori sì. eh. già sta vedi sta comparendo si sta, mm, si sta, sta formando si si si ok, okay. allora ho detto alziamolo di altri due blocchi altri due blocchi 1 mm 2 -hmm. uno due uno due, uno, due. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 Devo scendere? No, allora adesso dobbiamo organizzare una zona calpestabile qua intorno in modo che ci mettiamo i merli. I merli dei blocchi alternati, uno sì o no, no? Per dare questo aspetto di torre. Ok, allora aspetta, sto creando. Ok possiamo mm. okay. ok quindi saliremo mm. qua va continuato così mm. okay, ho fatto mo blocchi sopra 1 2 3 però no eh, togli questo un attimo si si si questo va bene si sì. così si sì, si sì, sì, ok sì. poi mi devo rendere conto no, proprio là sopra ah, okay, qua. così qua. Eh, esatto po qua? ancora lì dappertutto? si, sì, tutto il ah. tutto, tutto intorno ok no perché sennò non ci capiamo, Devo capire se dovevamo tutto mettere intorno, tutto intorno sì. si indoor tutto indoorto okay. Esatto. ok allora così qua ah ok allora eh. devo così così okay. e anche di qua così ok ok e ma la stessa cosa di là si si soggetto così e lo metto di okay. qua poi sorgendo così e lo metto di qua girato così e lo, lo metti metto qua. di qua e okay. per, per quanto riguarda questi altri eh? devi metterlo vedi come sta questo uguale di qua, Vabbè, qua. Okay. quindi perfetto questo va di qua questo va di qua e questo qua ovviamente mo deve andare in quest'altro verso di perfetto. Qua. stessa cosa uguale di uguale si sì, le questo validi. va qua però non c'è un po' specchio deve andare distraction ok così esatto. poi abbiamo detto abbiamo detto se questo va così, questo deve andare, mm. cos sì, questo sì, deve andare sì, così. Sì, questo deve andare così. Esatto. Ok. Stessa cosa di qua. Abbiamo detto, se questo va così, questo va qua. Poi uh, questo se sta così, deve andare così e così. mo ho finito, devo scendere di nuovo. Aspetta, ah, forse ho i blocchi per fare una crafting. Ma non mi fare una crafting stesso qua. Quindi piazzo questo e faccio direttamente altri scalini. Quindi facciamo tre scalini. io lo davo così, in modo diverso, no? Scalini ok no, so, su un attimo no no no <ride> lo so poter sulle che l'hanno cambiate allora quindi abbiamo detto questo va così questo qui que, sì, si questo sì, sì. va così, così e questo va così di faccia ecco qua ok solo questi di qua non sono convinto okay. sono tutti uguali aspetta Sì, sì, sì, sì, sì, si si si è messo bene sì. aspetta non sc bene. scendo così vedi anche mm. Mm. vediamo Facciamo cioè altre scale così, così sappiamo scendere dopo. Vedi la terra come utile? Oppure mm. in vedi? Ok, eh, penso che c'è. Ok, allora Dai, devo vedi, solo, devo solo no, aggiustare quindi, un attimo. Il... però per fare una cosa sfiziosa, mm -hmm. secondo me questa torre ha bisogno di qualche finestra. Mm. Perché ce l'aveva mm -hmm. mm. Ok, quindi aspetta, facciamo sì, insieme a togliere la terra, così lo vediamo anche. Iniziamo a togliere la terra e aggiustiamo questo mm. perché quanto più cose ci possiamo aggiustare mm. meglio è Quindi dobbiamo risalire, iniziamo a togliere questo, questo, questo, questo Lasciate giusto il passaggio che vi sì. per risalire Sì risalire perché dobbiamo spaccare le altre, la, la terra e anche le, il resto delle Quindi questo Questi lo può togliere si possono, si possono Ma disponiamo di quelle rampicanti adesso, non ancora L'importante è che va bene Ok, quindi prendiamoci anche questo. Speriamo che piaccia ora chi guarda il video. Saliamo <ride> sopra, certo, perché se no è tempo perso. Se non piaceva, <ride> se non piace voi è eh, eh, eh, eh, tempo <ride> perso. Ho avuto in mità. Quindi Vedi questi che stai togliendo? Dovrebbero eh. essere anche questi di blocchi di, eh, di quello. si sì. blocchi di quello, <ride> anche, di anche quello dei pasticcini di quello. Sì. Mm. Allora, quindi mettiamo facciamo così, blocchi così di così e così. Quindi così. Asat. Ah, no, esatto. Ah, sapete. Ah, sapete. Ok, così, sì, ma tu lo vuoi proprio tappare? Ah, uh, no, le lascia un buco e mettere eh, le scale. C'è mm. voce. No, al centro no, perché non si possono piazzare al centro così le scale. Mm. Le lo mettiamo, no, dicevo al centro aperto. Ah, al centro aperto, al centro aperto. Quindi c'era adesso buco, vediamo. Esatto, Uno, così. 2 3 1 2 3. Ok, mm. se che piace questi no. video, sei so. forse allora, no, fa video... la Sì, proprio anzi facciamo più 18, lo più 18, si smadonniamo, in modo che poi proprio si sa anche le guardato Eh fatti tu si <ride> sa in dichiaratamente di proprio peggiore in plas peggiore modo che non è che ci tu però qua non è visato qua parola qua non ho tragito prima se ne parolacce, <ride> tutto ufficiale lo sai già allora aspetta il fatto il fatto il fatto è che comunque comunque dobbiamo mettere poi ci vuole si deve mettere questo comunque perché sennò no viene una roba un po' schifetta tanto dove non <ride> cambiare infatti <ride> quindi forse, forse forse però forse Molto forse ok ora va bene mm. quindi dobbiamo fare così guarda vedi guarda eh, posso parlare non so parlare oggi Vedi se l'idea allora, ti piace Cioè se va bene se ti piace Quindi ora devo andare a prendere l'acqua per 37 volte Devo mangiare no non posso fare Quando, eh. Quando ce ne può? Dovmiamo il riempirlo di vanno di 4 blocchi 3 ah. blocchi 4 Eh per sì frontale. lo so però devo fare Devo fare un, un giro So come la vado come la faccio a prendere Vabbè ah, vediamo un po' di andiri -vieni. Speriamo che ho preso bene le misure Se no faccio un fail Per favore il primo e si mette esatto, qua ecco qua di qua tipo a portale capito? Mm -hmm. è proprio gangster sì, sì. <ride> fammi vedere se è quasi che si è creata per, per caso l'acqua infinita si sì, sì. si è creata l'acqua infinita eh, qua cioè, quindi ma così deve essere quindi se no motivi. eh si sì, perché sennò no, no. Eh, eh. ok ma se si basta qua e qua, per... una torcia quella torcia allora, ci siamo riusciti ci siamo riusciti a devo vedere solo se manca un altro pezzo si sì, infatti vedi una <ride> torcia così libera no, manca solo un altro un altro blocco, blocco d'acqua ed è completo ora poi dobbiamo dire un'altra cosa si può che di là no, eh. ti faccio vedere mi sono ora mi so, ora ho fatto caso mm. che vedi qua vedi in lontananza si vede. Eh, ma è a quello mi riferivo. Eh. Di qua e di cento o di qua e di là. Eh no, non si può mettere di qua e di là. Non eh. si può mettere. Allora ci vuole un blocco di o di terra o di pietra. Anche si è fatta l'acqua infinita? No, non si è fatta l'acqua. Va bene, no. no, non va ancora. No, così magari di infinita. <ride> vabbè, quindi qua per forza si deve chiudere esatto, così, così e sembra si si proprio. Eh. Wow, guarda qua, portale. Modi portale, esatto. Modi ah. porta un po' un po' un Guarda ah. che mi invento per di fare le views. <ride> guarda qua, hai questo portale e hai quest'altro portale e eh, quest'altro portale il portale della creative però il bello è che poi entri e non stai in creative puoi che fa cinza ok siamo andati eh, però, avanti siamo, attento ho visto un clipper al volo Wow mamma mia C'è cioè chissima veniva e ci distruggeva tutto il lavoro fatto così vieni qua venga venga signor sta fantocci. macchiando <ride> sta macchiando qua Vieni fuori, vieni fuori. Vieni. Otto in due fussi. Vieni, vieni. Aspetta che questo fa. Non, non facciamolo esplodere ah. in casa. In, ca vabbè, vabbè, vabbè. in casa, per dire tra le nostre costruzioni. Aspetta. Che quello intendevo. Okay. Oh, mamma. Ciao, male male. Allora stavamo dicendo ricapitoliamo, Meno Quando entriamo sempre qualcosa. Ok. Controlliamo un attimo. Ok. Ah, dietro. No, se per caso non c'è l'incircavo allora, alcune. Questo è quello che è uscito. Mm. Mi piace molto. Mi piace sì. sì. Allora qui, allora, abbiamo detto salone abbiamo cambiato idea. Tipo più salata a pranzo. Quindi così, questa era tipo l'idea. Allora mettere.. Una tipologia. Questo, questo Puoi metterci uno qua. E uno qua. Vedi? E poi metterne un altro, altro per di dire perché non blocchi la strada perché non intralci la strada. Se no vuoi, far, vuoi fare magari. Va. puoi fare un tavolo più grande. Invece di metterne due, ne fai uno più grande. Vabbè? Ah, ok. O è troppo ingombrante secondo te? Fatto così? Eh. Mm, non saprei. Se no facciamo Due tavoli. un unico tavolo grande oppure puoi metterli come stanno su, sui due lati però non eh, così eh. orizzontali <coughs> capito come se dovessi fare è un corridoio al centro ok quindi così è così è stessa cosa di qua così occupa meno spazio raggiunto. capito come se fosse un corridore si occupa meno spazio però vedi se stanno nella stessa, nella stessa posizione di qua e di là uguale. no uno più o meno più diro Eh, così eh e poi magari metterci un quadro mo per metterci un quadro quello in realtà ci vorrebbe un'armatura okay. uh, ah però eh, perché, perché quando tu arrivi devo usare pure il cappello no ma cose, poi cose... nelle torri nei castelli ci sono quelle armature capito uh, mm. anche se solo sono ornamentali allora quindi ora si dovrebbe fare una roba tipo così se non erro dovrebbe essere così Invece, vediamo vediamo se dico bene Sperò sì, che si ne si. Ne si, quadro oh, quadro e ne, fa e ne mettiamo più di uno per metterne più di uno basta fare così 1, 2 co così nel bottoncino bottone allora, abbiamo uno andiamo bene esce sempre così e ne prendiamo due quadri ok guarda la bellezza di questa cosa <ride> <ride> ah dobbiamo allora, mettere anche il vetro sopra prima che finisce per dire che ne so la gente vede qua si ah, siede eh, e mangia eh, è, vicino a questo bravo, quadro bravo bravo questo quadro è troppo tetro e che ci vuoi mettere questo E ah, questo qua ok sta bene allora ti dirò lo sposto anche di uno Questa nuovo vicino al quadro mm. capi come eh, ma dico lo vuoi mettere sempre traslato o in una... una ah. come se fossero quei locali piccoli ah, okay. carlini carini macro sex. sex. Ok. si sì, però non piazzarti al me ne a le... ah così. Ok. okay. Non, lungo... non muovere che si lunga che lunga là. Ok, perfetto. perfetto. Poi abbiamo ah, un bottoncino, mettiamolo qua per fare <ride> per fare. Sì, della si appiccia lui fa. vero mettiamo un bottone qua. Mm. Eh, non so perché mi è venuta la voglia dei bottoni, ne metto un altro. Una tracca. Boh, non lo so, la mia Dobbiamo fare scena. Mmm, a ci piace il bottone, che lusso! guarda. Che timore, c'è camillo. Ok, ora questo è finto. Dobbiamo solo no, mettere no, il vetro. Hai detto? Io vorrei aprire qualche finestra. Eh, qualche finestra, ah, qua a parte dobbiamo un attimo anche attaccare. Ma vedi, quanti blocchi sono? Laterali, 2 Ma se due la certo, eh, No, se no, eh sì. No, sto pensando se vale la pena farlo o no, devo un attimo rendermi conto. Se Ci vuole si... stare perché come se scende, come se si crea la piattaforma. Perché ti ricordi quello noi quando camminavamo e sì. stavamo le torrette era questo, stavano mm. sti blocchi così. Quindi allora, aspetta, basta coprire questo, questo, questo. Anche se però si va a perdere un poco la forma che abbiamo mm. dato, quindi mo lo rifacciamo. Cioè lo riformiamo. Gli ridiamo la forma. Mm. E due così, così, così, mm -mm, sì. direi proprio di sì. mm -mm, così. Uh, ma guarda io ti dico che mi piace così. Ma ah, così mi sembra piace. ancora più uh, naturale perché vedi è sì, fatto a caso. ma si sì, perché non deve essere ricchio uh, uniforme. Eh, no, altrimenti non è un aspetto naturale. No facciamo togliamo questi due anzi soprattutto mo che diventa verde solo come questi qua avrà ancora un aspetto ancora più naturale natural natural ok dicevo riflettevo che forse le finestre non si possono fare perché? perché i blocchi come vedi sono di due ah, o no lo spacchi a destra o lo spacchi a sinistra e è esatto quindi non è il caso non fa niente nel caso no no è no, eh, no. Okay. No, se finito. fosse stato di tre sì. perché si metteva al centro. al centro, esatto, anche perché devono essere strette e lunghe, non basse e larghe, quindi va bene così. Ma dobbiamo Allora per renderlo va. più caruccioso, se che si può fare? Si può mettere qualche torcia? Si, sì. aspetta allora una qua e una qua. Okay. Ma anche vicino alla torre. Ah, vicino alla torre, eh. Eh, certo, sì. sì. Certo. Allora facciamo così, mettiamone un paio qua, mettiamone una di qua due di qua eh vabbè ok. anche di là due di qua mm. Bene, ma anche però per la luce perché se sì, per no spona esatto per la luce qua ma non le cose per, per evitare scenico. che uno qua <coughs> uno qua uno qua e uno qua ok penso che così può andare no? Mm. mettiamo facciamo tutti in giro il cerchio di torce allora per fare il cerchio di torce mettiamolo qua quasi si completa il cerchio perché non stavano già tutte la stessa no, mo, mo alla stessa pizza? no, uh -huh. okay, mo stanno tutte alla stessa altezza, ero convinto già ok, ma stanno tutte alla stessa tranne qua così, se no è brutto, che si vedono due torce così a random aspetta, mm -hmm. certo, devo solo un attimo vedere una cosa, secondo me più bello più bello così No, lo vedi lo con le torce un vabbè proprio vediamo la si di terra vediamo mm. per fare come c'è l'acqua mm. quindi tipo anche così prendiamo un altro stacco di terra che tanto fortunatamente ce l'abbiamo ah per fortuna questa bomba è meglio che non finisce mai no no <ride> come dico sempre è sempre perché no okay. no proprio che serve in generale proprio mm. le cose ok questo, questo c'è cioè. così vediamo perfezione mm -hmm. vabbè poi se ci viene in mente qualche altra cosa nel tempo magari la aggiungiamo anche si sì. di sicuro poi mettiamoci qualche altro zombie zombie zombie zombie si vada qua va eh, eh. eh, eh, eh, eh, eh. aspetta eh, eh. ok let's go to brucia go to zombie. zombie brucia zombies ok Zoom in fiamme, Ammi, vedi. Ammiriamo <ride> come questo zoom mi muore. zoom in fiamme. Mi, mi, mi scusi. Dove va lei? Mi guardi. Oh, guardi, oh, le do una oh, mano. Oh, le do una mano, venga. Venga qui. Una bot? No, oh, guarda, non c'è ecco stato oh, Però lui deve andarsene, deve andarsene Ma lui. Vieni, Vicino alla casa, vicino alla casa. Ma ti prego non saltare là. Oh, oh, ops non saltare ops. là qui ui. Vieni, vieni, ui. vieni. Ah. Ah, wow, ok. okay. Wow, C'è un cavolo di tanto. Guarda qua. Che casetta. Che casetta. Comunque quando sarà se sarà col arrampicante diciamo a T mm. okay, eh. Ma devo.. che è spizioso, mi ricordo che l'ho usato dolorette in quel mondo. Ok, lo screen si fa con. Devo. Aspetta, ok, volevo fare un bello screen. Mm. Non è stampa resist? Ah no. Ah, fatto. Screenshot. Bellissimo. E guarda, è proprio per essere sicuri, facciamo anche stampa resist Fatto. Ah, però posso andare questo. Vabbè. Mm. Mm. Vabbè, però si può raggirare quello stampo. esiste Eh sì, sì, un Photoshop. Si vede un po' di si azzurro mette. si mette sopra. Ah, proprio sotto. Poi questo ti piace qua? Per adesso sì, non mi dispiace ci sta. Sì, sta. Però adesso sta bene. E poi per, per far sì che entri nel sentiero. Nel, nel mondo, una cose... La colleghiamo al sentiero. Il classico vialetto Cresciabò. Vedi, vedi, vedi, vedi. Ecco vidi. qua. Vedi? Fa proprio e parte del mondo. Sì, mondo si è ingrandito. Sì, è andato a far parte del mondo. E anche lui c'è. Eh, come da nulla. Se no, Mi piace. Quindi... Spero, spero che, che questa diciassettesima puntata, puntata di, di Minecraft Craftita vi sia piaciuta spero che vi sia piaciuto il ritorno della serie che poi è, è tornata Poi è, siamo accontanati, poi siamo tornati, tornati vabbè, vabbè, la, la serie non la mai c'è sempre però sì, poi è, è, è a periodo quindi lasciate like, commentate, commentate, condividete, diffondete il canale che arriviamo a 4.000 iscritti stiamo a 3.970 quasi 4.000 quindi grazie a tutti e al, al prossimo, prossimo video, video, che poi in realtà non so neanche se nel prossimo video abbiamo già 4.000 iscritti, quindi nel Speriamo caso sì, le sì. abbiamo, grazie a tutti per 4.000 iscritti, al prossimo Ciao. video.